Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo un video dove vediamo l'incisione su vetro. Utilizziamo un trapalino elettrico e una fresa diamantata. In questo caso ci aiutiamo anche con degli stencil. La tecnica è incisione su vetro con una fresa diamantata. Trapalino e fresa diamantata, qui stiamo facendo dei ritocchi, buona visione e se volete potete anche iscrivervi al nostro canale su YouTube. Saluti da Elettronica Didattica. Gracias.